Parlando della, della situazione attuale economica, recentemente è giunto a 7 il numero di premi Nobel per l'economia viventi che si sono spostati su posizioni euroscettiche, tra cui anche il suo illustre collega ed amico Amartya Sen. Cosa pensa quindi dell'architettura della moneta unica? Cosa non sta funzionando? E quali consigli darebbe a Mario Draghi e alla Commissione europea? Grazie per la domanda. Direi che Amartya Sen è, un po più di, è molto più di mio amico, è stato il mio maestro. Lui era a Oxford quando io ero studente e quindi da lui ho imparato moltissimo e ho grande rispetto per la sua figura e per il suo soprattutto pensiero di insegnamento. Comunque, oltre a Martha Sen, potrei dire Stiglitz, che è un altro premio Nobel, Krugman, altro premio Nobel, oppure economisti importanti che non hanno ancora avuto il premio Nobel come Jeffrey Sachs della Columbia University di New York come Danny Roderick di Princeton e tanti altri è vero che in questi ultimi anni proprio 6 o 7 anni in, più o meno in coincidenza con lo scoppio della crisi non pochi top economisti hanno cercato di, di modificare la loro visione delle cose ed è questo un punto che io sottolineavo nella una delle prime domande quando dicevo oh, sta cambiando il vento, e quindi c'è motivo di essere... E che cosa hanno evidentemente capito questi economisti? Hanno capito che l'economia nel momento in cui si separa dalla democrazia, cioè dalla politica e dall'etica, non può che generare mostri come appunto è avvenuto. Quindi la loro proposta è quella di, da un certo punto di vista, ritornare all'antico, e quindi ritornare ad un confronto libero e aperto delle idee. Nello specifico poi è evidente che ci sono differenze tra gli uni, cioè bisogna tenere conto di una cosa, che gli economisti anche tra virgolette dissidenti americani sono pur sempre americani, questo bisogna capirlo, si può chiedere lo snap, cioè l'americano meglio, e quindi anche il grande economista americano, quello che non potrà, mai non potrà mai negare, cui non potrà mai rinunciare è l'idea del mercato di tipo capitalistico. La differenza tra questi e il mainstream è nei modi di regolazione, che il neoliberista dice lascia fare tutto al mercato, poi si aggiusta, questi dicono no, non lascio fare niente, a tutto al mercato perché, come già l'hanno anticipato Keynes, Keynes era un liberale che si è vecchiato e, e, e se lascio fare tutto al mercato questo si autodistrugge. Questa è la differenza. Però non c'è negli uni e negli altri, l'unica eccezione è un po' Sam che peraltro non è americano, è indiano, che si è formato a Cambridge in Inghilterra e poi a Oxford come docente. Ma a parte queste piccole eccezioni, e Basu è un altro interessante economista indiano che insegna in America, che è sulla linea di Keynes, di, di, di, di Amartya Sen, eccetera. direi che c'è consonanza. Cioè, in America, i economisti diremmo libero di destra o di sinistra, su questo sono d'accordo. Cambiano nei modi di gestione. Chi dice non facciamo niente, chi dice lo Stato deve intervenire, alla maniera di Obama, eccetera. Quello che invece occorrerebbe fare, questa però è la mia opinione, è di far capire che le, il, il modello di economia di mercato non è unico, ma ci sono modelli diversi, c'è il mercato civile e c'è il mercato capitalistico, è sempre economia di mercato, ma è diverso il modo di funzionamento, ma soprattutto sono diversi i presupposti che stanno alla base. Questo con fatica, ma molta ma molta fatica, si insomma si fa fatica a farlo capire gli americani. Perché per loro l'economia di mercato vuol dire mercato capitalistico. Noi cosa diciamo in Italia che abbiamo una tradizione diversa, ma soprattutto una cultura di gran lunga superiore come radici, a partire dall'umanesimo? Diciamo guardate no, che si può avere un'economia di mercato senza che essa sia capitalistica. Insomma, nel 1300-1400 e buona parte del 1500 in terra di Toscana, in Italia e poi nel resto d'Europa c'era l'economia di mercato ma non era capitalista, non era capitalista. basta leggere le goff il grande storico francese ma tutti gli storici lo dicono il capitalismo comincia a il mercato civile si trasforma in mercato capitalistico all'inizio del 600 fine 500 inizio del 600 quando inizia veramente il capitalismo allora Oggi la vera sfida intellettuale è di far capire a tutti, indipendentemente dalle loro posizioni, che la differenza non è soltanto nel modo di regolazione. Secondo me non basta, perché se andassimo anche nella direzione voluta da Krug-Mastillis, che chiedono un maggior, una maggiore presenza dell'intervento dello Stato, come è avvenuto in questa crisi, sono stati keynesiani, altro eh? che intervento neanche Keynes sarebbe stato così interventista dal salvataggio della Lehman Brothers eccetera eccetera ecco bisogna però dire che questo non basta perché questo intervento dello Stato serve a superare la situazione emergenziale ed è vero, infatti loro l'hanno superata però non cambia la natura profonda del problema economico e dei rapporti economici ecco perché la proposta dell'economia civile io vedo che più passa il tempo più interessa a tanti, perché la proposta dell'economia civile non è quella di intervenire sugli effetti ma di agire sulle cause e cioè di far capire che un mercato è civile e quindi a misura d'uomo, come si dice, quando mette in gioco il principio di reciprocità, ma dentro il mercato non fuori, cioè non si può più tollerare lo slogan business is business, gli affari sono affari. E io per fare affari, cioè profitto, non guardo in faccia a nessuno. No, tu devi guardare in faccia. Tu non puoi calpestare i diritti umani fondamentali per far profitto. Come si fa con le slot machines, con quelli che gestiscono il gioco d'azzardo. I quali sanno che quella gente si sta rovinando la vita. Stanno spaccando le famiglie, eccetera, eccetera. E ti dicono, ma a me cosa mi interessa? A me interessa che quello rende per forza il gioco rende per forza perché non c'è bisogno di essere esperti di statistica per capire che vince sempre il banco no? altrimenti perché hanno inventato i casino ecc. ecco, questo non può essere accettato e allora l'idea dell'economia civile è quella di dire il principio di reciprocità deve entrare dentro l'ordinaria vita economica dentro la vita delle imprese come si organizza il processo lavorativo come si producono profitti, come si distribuiscono i profitti e così via. Una gioia che ho avuto l'anno scorso è che per la prima volta, assieme a un collega che si chiama Luigino Bruni, abbiamo pubblicato in inglese, in America e in Inghilterra, un handbook, che vuol dire manuale, che si chiama Handbook on the Economics of Reciprocity e ce l'hanno, li hanno scritto 30 autori diversi, di diverse parti del mondo, ma quello che mi ha stupito è che per la prima volta abbiano accettato di pubblicare, di mettere in circolazione un libro che si chiama Economia della reciprocità. Prima mai visto, prima solo Economia del profitto, eccetera. eccetera. Ora, come mai questo succede? Se l'editore l'ha fatto è perché ha fiutato, perché sa che c'è domanda. Cioè, se un libro si fa è perché c'è chi lo compra, altrimenti non lo fa, non spendi i soldi per niente. Giusto? E questo direi è significativo di un cambiamento. Eccolo in conclusione, io è chiaro che apprezzo Stiglitz e eh, tutti gli altri, cioè, però dico loro, guardate, non basta. Perché adesso voi chiedete l'intervento e mi va bene, sono da, con voi, sono a vostro fianco. Ma quando fra un anno, due anni, tre anni, quattro anni sarà finita tutta questa crisi? Se noi non cambiamo le cause le radici, fra 15 anni questa crisi si ripeterà peggiore ancora del passato, peggio di dell'attuale. Perché? Perché se noi non cambiamo i, i, i centri di potere, questo è il punto, ecco perché bisogna agire, come ho detto prima, sul mercato che è diventato il regno dei FI. Cioè il potere del fissare le regole non lo può avere la BCE non lo può avere la FED, non lo può avere il Fondo Monetario Internazionale, lo deve avere la democrazia cioè lo devono avere le, eh, i paesi che sono democratici, che fanno parlare la gente, che definiscono i fini dice noi vogliamo che si producano meno stupidaggine e più giustizia sociale questo è il punto ed è su questo che oggi la vera battaglia Invece, soltanto nel breve termine è chiaro uno che ti dice tu Stato intervieni, fai i lavori pubblici così quel milione di disoccupati in più che c'è in Italia tutti dicono bene bene bravo e dopo? Eh, quella non è la soluzione a lungo termine quella è l'aspirina che ti fa togliere la febbre ma dopo se hai un male serio ti ritorna ecco il punto quindi bisogna riscrivere cioè andare verso una nuova governance è possibile, Io penso che sia possibile, perché se tutti i paesi, ad esempio il G20, il G20, il G20 era, sono i 20 paesi più avanzati, si mettessero d'accordo su questo piano, e cioè di far ritornare la politica a regno dei figli e dare alla democrazia il compito di fissare le regole e poi le banche, le multinazionali, eccetera, li sono tenute a rispettarle, allora cambierà. Il fatto è che in questo G20... I, 10 di questi 20 paesi non sono d'accordo di va bene la situazione attuale una di queste è la Cina la Cina non vuole che si vada in questa direzione e sappiamo il motivo l'India lo stesso e così via quindi ecco qual è il punto oggi in questione non, il consiglio che do soprattutto ai giovani è non lasciatevi abbacinare da chi vi fa vedere lo specchietto delle allodole di chi vi dà la soluzione per risolvere il problema immediatamente perché se noi non cambiamo la logica del potere e insomma dobbiamo decidere il potere come potenza nelle mani di chi deve stare, questo è il mio problema, l'economia civile si batte per questo, perché l'economia civile si chiama civile perché rinvia la civitas e la civitas è la comunità, la città che vive in un contesto geografico e che definisce secondo Principio democratico, le regole del gioco e gli atti del rispetto. A nome di Economia per i cittadini ringrazio caldamente Stefano Zamagni, gli facciamo i migliori auguri per il futuro e a tutti voi voli ascoltatori e altri, vi diamo appuntamento alla prossima di intervista. Grazie a tutti.